Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Care sorelle e cari fratelli, anche oggi parleremo dell'importanza della cena, dell'ultima cena, della cena segreta per i Catari e diremo qualche sentenza. E Gesù nell'ultima cena disse agli apostoli ecco prendete questo pane e la mia carne mangiatene ecco prendete e bevete da questo calice il vino e il mio sangue mangiate e bevete del mio corpo perché colui che mangia e beve del mio corpo avrà L'immortalità, certo ancora il e bevi alla frutta non era stato inventato, ma meno male che non lo pressero alla lettera perché altrimenti, invece del supplizio della crocifissione del Calvario della Crocifissione, avrebbe conosciuto il supplizio del cannibalismo, dell'antropofagia e poi disse agli apostoli. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. E ancora non era nato johnny Dorelli. Pensate, e poi si è visto con quali risultati e eh, cosa succede ad aggiungere un posto a tavola. Infatti si dice che il 13 portava sfortuna, sfica in tavola anche all'epoca nella tavola dell'ultima cena erano a parte Gesù 12 apostoli non so se qualcuno fosse mancato io credo di no allora che significa che 12 apostoli più Gesù fa 13 ha aggiunto l'apostolo che lo ha tradito ma è che poi qui si apre un dibattito biblico ma l'ha tradito perché così era la volontà del signore di gesù o di dio o lo ha tradito eh, per, per paravento e poi la chiesa ci ha ricamato sopra la dottrina della volontà divina del sacrificio del suo figlio unigenito eccetera perché giuda è stato un traditore oppure ha compiuto con la volontà divina perché gesù doveva essere tradito oppure no ha conosciuto il sacrificio quindi siamo passati da cose frivole a considerazioni serie come nella divina commedia di dante veramente il sacrificio è stato strumentale al compiersi della volontà divina No, è esistito? O non è esistito naturalmente? I testi non solo vangeli, apocrifi, eretici e gnostici differiscono molto dai testi ufficiali, per cui Giuda non sarebbe un traditore, ma colui che ha compiuto la volontà divina. Poi non capisco perché si è impiccato, perché ha lucrato sopra 30 monete d'oro. O vai a sapere il perché però il significato dell'ultima cena è un enigma ed è così largo questo testo che io lo sto rileggendo lo sto rileggendo ma non posso fare un zunto di 20 minuti per quello che io vi chiedo se vi interessano i miei video sul tema divulgateli modo che quando tendrò molte visualizzazioni farò una serie di video su ogni libro che vi interessi ma altrimenti devo impiegare molto tempo ad editare video ore in un giorno e per poche visualizzazioni no, non mi sento di farlo voi divulgate i video che ho già caricato e anche questo commentatelo qui sotto e condividetelo affinché anche altri possano commentarlo e io farò uno studio, una lettura più estesa. Però, secondo voi, Giuda Iscariota era colpevole o no di tradimento? E se compiva con la volontà divina, allora non era un traditore, perché Giuda, ormai è rimasto come sinonimo di tradimento, di traditore, era veramente un traditore? Oppure faceva la volontà del padre di Gesù, perché se così fosse, come afferma anche la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, eh, allora non ci sarebbe stato tradimento e quindi non ci sarebbe stato dei cidio da parte di Giuda. Poi lo hanno ucciso i Romani o i farisei del Tempio. e Anche questa è una cosa difficile da. Giudicare, e niente, mi venivano in mente queste considerazioni perché stamattina pensavo aggiungi un po' a tavola che c'è un amico in più di Johnny Dorelli, e poi ho detto: "Beh, come gli è andata bene a Gesù Cristo, che ha aggiunto 12 apostoli, e, e tutti se ne scapparono, addirittura, Paolo o Pietro, lapsus ecclesiastico che ciò. Cantare del gallo mi avrai ripudiato ben tre volte, quindi tutti se ne sono scappati: tutti gli apostoli, i discepoli, tutti lo hanno abbandonato solo e, e hanno cenato con lui. Ciò mi ricorda quante volte la gente è venuta a mangiare a casa mia? Ormai ho 50 anni, belli e suonati da più da circa tre mesi. Sono nato il 26 gennaio. Bene 26 gennaio 69, tutta la vita che invito persone a mangiare e poi neanche ti chiamano al telefono, capito, ecco con Gesù. È stato peggio perché lo mandavano a crocifiggere e non, non gli hanno fatto neanche, non dico un colpo di telefono perché non c'erano né cellulari né telefoni fissi nell'epoca né i telegrafi né fax ma non gli hanno dato neanche un colpo di piccione di piccione messaggero neanche neanche una cagatina di piccione ha ricevuto sulla croce niente non si è fatto sentire nessuno e come se gli avessero messo una croce sopra che già ne aveva ricevuto una poi la storia dei due ladroni uno buono e uno cattivo che in realtà è metaforica come tutto nella bibbia nel nuovo e nel vecchio testamento e questo lo sapevano gli gnostici perché parlavano per aforismi eh, quindi il ruolo dei due ladroni nella storia può essere puramente narrativo ma può riferirsi a tutto ciò che ci deruba eh, sensorialmente per esempio può riferirsi al passato e al futuro può riferirsi a un sacco di cose voi che ne pensate che ruolo hanno i due ladroni nella scena della crocifissione perché è stato crocifisso nel mezzo di due ladroni uno buono e uno cattivo è un po strana come metafora è un po troppo elaborata se si considera che all'epoca chi era colto a rubare era lapidato dagli ebrei in Israele eh, la crocifissione. Era per chi attentava all'impero romano o alla stabilità della colonia romana. Non era per qualsiasi reato. Quindi i ladroni probabilmente non li crocifisse, crocifiggevano a meno che non erano degli insorgenti anti imperialisti. Allora, in quel caso, eh, rubavano come facevano i brigatisti negli anni '70 in Italia. Per finanziare la rivolta contro l'impero romano ma altrimenti eh, non li crocifiggevano i ladroni li lapidavano, lapidavano gli stessi ebrei la giustizia in israele era in mano agli ebrei i romani avevano eh, i tribunali militari e la giustizia militare per quanto riguardava gli interessi dell'impero romano ma non processavano e non condannavano a nome di, di israele lo facevano gli israeliani con i loro tribunali eh, tanto laici come religiosi quindi evidentemente la storia dei, dei due ladroni uno buono e uno cattivo ai lati di gesù è una metafora che vuole dirci qualcosa secondo voi che vuole dire perché in quell'epoca ne crocifiggevano tante di persone forse decine di migliaia al mese tutti gli insorgenti quindi gesù è Sarebbe stato crocifisso in un luogo dove c'erano eh, migliaia di persone già crocifisse perché li lasciavano lì fino a che cadevano le ossa o da crocifiggere. Quindi sarebbe stato in, con tante persone in compagnia di tante persone. Perché allora questa rappresentazione astratta e simbolica sul Golgotha sarebbe stato crocifisso? Ma perché sul Golgotha? Sono state crocifisse altre persone nel Golgota? Io credo di no, ma il nome è emblematico: il monte del Teschio. E quindi sul cranio di quel monte nel mezzo, Gesù Cristo, crocifisso e al lato il ladro buono e il ladro cattivo. Va bene. E poi che altra considerazione visto che mi avete chiesto. In instagram visitate il mio account di instagram che da molto tempo che non pubblico però se ci dicevo dei like e guardano i miei video io forse eh, come reverendo saint Chan caricherò dei video di un minuto parlando di queste cose eh, mi hanno chiesto di dire qualcosa di più sulla cena segreta allora mi ricordavo tutte queste aneddote però Voglio dire anche voi proponete dei temi avete dei dubbi eh, perché io tempo fa ho ascoltato abbastanza video di bilingo sugli elohim e su queste cose avete dei dubbi fatemi delle domande come gliene fanno a biglino o bilingo e poi condividete il mio video affinché anche altri possano farmi delle domande non siate egoisti non fatemi solo voi delle domande ma fatemi delle domande ha fatto la nostra cara amica a questa pace che non mi ricordo il resto del nome perché mi sono scordato di portare il bigliettino ma la nostra cara amica a questa pace per fortuna che si è messa non so se sarà il suo cognome cara amica e il tuo cognome eh, però mi ricordo che a questa pace è difficile da scordare come mangia pane amo dio sono dei cognomi che uno non si scorda mai se acquista pace e un cognome. E uno eh, ha il vantaggio di avere un cognome che non si scorda mai. Per esempio, i nomi si possono scordare, come ho fatto io: Maria. Mi sembra Maria eh, perché mi sono ricordato, ma eh, se no me lo scordavo. Eh, Maria, poi non so come l'altro. Acquista pace, ma acquista pace è sicuro che te lo ricordi. Fra 10.000 cognomi di sicuro non te lo scordi. Come il cognome non ti scordare di me. Ma aveva detto, ah no, non me l'aveva detto. E il cognome non ti scordar di me. Vabbè. O i nomi più strani, tipo carciofo, bell'età che sono dei cognomi che uno ascolta anche se non te lo vuoi ricordare ti viene in mente. Mi ritorno in mente bella come sei vabbè sto andando per la tangente e io a differenza dei politici che loro i politici nostri vanno per la tangente ma ogni volta che ritornano ritornano con più denaro e magari poi vanno in carcere ma ritornano con più denaro perché vanno per la tangente I politici io invece ogni volta che parto per la tangente Ogni volta che parto per la tangente divorzio dalla realtà, non torno con più denaro. Magari io parto per la tangente e divorzio dalla realtà. I politici partono per la tangente e ritornano a casa con un malloppo di denaro. Un'altra deviazione dal tema. Allora mi raccomando, adesso faccio questo video corto corto per evitarlo editarlo subito, ma se avete delle domande da farmi, Ecco, questo voleva essere un video per anche per cogliere l'occasione e salutare tutte e tutti voi che mi seguite e poi mi raccomando fatemi delle domande su questo tema o guardando qualsiasi mio video fatemi delle domande su qualsiasi video che voi vogliate fare e io vi risponderò e poi soprattutto se volete che quel video che state guardando questo o altri abbiano seguito diffondiatelo fra i vostri contatti in modo che lo possano commentare e diffonderlo a loro volta in questo modo io darò continuazione perché ho fatto dei video che e poi mi raccomando quando guardate questo video guardate i video che io metto fra i consigliati e fra le schede di fine video perché hanno ricevuto poche visualizzazioni i video che metto fra i consigliati di questo video in questo modo diffondete anche i video che io metto fra i consigliati perché magari hanno ricevuto dalle 20 alle 200 visualizzazioni e io non ne ho fatto un seguito ma trattano magari di questi stessi argomenti ho fatto dei video anni fa come reverendo Chan che hanno visualizzato 200 400 600 volte allora io vi invito a riguardarli a cercare i temi nel mio canale e soprattutto a guardare i miei video consigliati perché in ogni video consiglio dei video nell'angolino in alto c'è una i in un circo cerchietto e poi quando finisce il video ci sono delle placche di fine video dei, dei riquadri che consiglio dei video di fine riproduzione allora nel nome del padre dello spiritus del figlio del padre del figlio dello spirito santo Amen. Ergo te indulto. Ego te in ergo. Ego ergo te indulto. Grazie di avermi seguito. Dal vostro reverendo sant'Enghan. Oggi sono un po' elettrico.